Sei veramente egocentrico oh, Guarda che io sono un eroe Il marito che ogni moglie vorrebbe Di quale moglie stai parlando? Ma della mia Meeple, naturalmente Mepo! Ah, piantala con questo atteggiamento Adesso andrò a fare colazione No, aspetta un attimo Mepo! Ho bisogno che tu mi faccia un favore Vuoi un favore da me? Ti prego